Benvenuto il professor Gabriele Antonini, urologo-andrologo, policlinico Umberto I, Roma. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Bentornato. Possiamo Beh, dire. Sì. Alessandra, è un argomento interessante, interessante perché comunque eh, parlare di disfunzione erettile, da mm, più di 15 anni c'è stato veramente una... Evoluzione meravigliosa, ma soprattutto è stata un'evoluzione mentale perché le cose sono veramente cambiate dal 98 con l'evento di certi farmaci. Che sempre più poi era un po' una barzelletta, ma poi il fatto di parlarne, di discuterne, eh, ha veramente tolto d'impaccio di eh, tantissimi di noi, tantissimi che avevano paura di affrontare questi argomenti. Vero, professore? Professor Antonini? La disfunzione erettile, dal 98 è cambiato qualcosa, vero? Beh, assolutamente. Dal 1998, con l'introduzione del sildenafil citrato, il mondo è cambiato. C'è stata una rivoluzione incredibile, il mondo andrologico ha avuto un, un cambiamento verso la prevenzione, verso la, la, la cultura dell'andrologia dell meravigliosa. La disfunzione erettile purtroppo è un problema che eh, attanaglia tante tante persone che ancora non trovano il coraggio di eh, manifestarsi. E che, che cos'è cos la disfunzione? Cos è? Eh? È, la, la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è, è la incapacità ad avere un'erezione eh, valida o a mantenere un'erezione valida per un normale atto sessuale. Purtroppo molti uomini sono affetti da questo tipo di, di patologie. Senta, professor Antonini, è, è più facile eh, fare questa domanda a un, eh, non psichiatra, ma un, uh, un medico che affronti il problema in, in una sede così eh, di... di, di, di, di più che altro più sociale che, che, che un andrologo in questo caso, Beh, diciamo che inizialmente, la... soprattutto no? la difficoltà... il psicologo, insomma, ne, ne vede di queste problematiche. Assolutamente, no? ma la, la, la distinzione fondamentale da fare è che l'andrologo non è codificato al giorno d'oggi. Diciamo che l'andrologo può essere lo specialista urologo può essere l'endocrinologo, può certo. essere anche il medico di famiglia, non esiste una specializzazione in andrologia e quindi diventa anche eh, complesso poi codificare tutte le sfaccettature della patologia andrologica. Essere dedicati all'andrologia vuol dire saper trattare e affrontare questi argomenti in modo eh, decisivo, e importante per il paziente. E quindi eh, affrontiamolo con piacere questo argomento. <coughs> ehm... Quindi disfunzione erettile si può dire anche impotenza. È brutto, ma come termine, ma è un po' questo, no, vero, professore? Ma diciamo che fondamentalmente sono due cose diverse, perché la disfunzione erettile è un qualcosa che eh, ha una causa ben definita e molte volte può essere trattato anche farm farmacologicamente. L'impotenza sessuale ha tutta una serie di altre cause e molte volte non risponde alle terapie farmacologiche ecco che qui subentra poi il chirurgo in questo caso, ma lo vedremo verso la fine di questo, di questo appuntamento disfunzione erettile problema comunque legato anche alla prostata. dottore, professor Antonini si parlava prima, no? si parlava anche del problema della prostata eh, cosa può portare eh, le problematiche della prostata eccetera, alla disfunzione erettile e tanto per rispondere velocemente comunque anche al telespettatore beh diciamo che comunque c'è una, una correlazione tra disturbi urinari e eh, problema erettile per due motivi il primo principalmente perché è correlato all'età è ovvio che chi ha un problema prostatico è un paziente che ha mediamente 60-65 anni <coughs> e quindi può riferire anche a un deficit eh, di erezione ma in più c'è proprio una correlazione scientifica tra il, uh, i problemi menzionali, i cosiddetti LUTS, cioè i disturbi del basso tratto urinario e il danno endoteliale certo il, diciamo che il problema comunque della disfunzione rettile in un paziente con eh, patologia, alla, patologia prostata. alla prostata è quando insomma, la patologia è un po' più seria, vero professor Antonini? No. Beh, assolutamente, quando il paziente va incontro a una, una patologia oncologica, sì, un carcinoma, della, un prostata, carcinoma cioè. della, della prostata, quello che diciamo sempre noi, eh, facendo un intervento salva la vita, ma dopo è condannato a vivere, perché purtroppo <ride> l'effetto collaterale... <ride> di questo tipo di, eh, di, di procedura chirurgica <ride> nel 90% dei casi è un deficit erettile cronico importante eh, perché? perché tutti noi l'uomo è malato di sesso eh. diciamo che c'è proprio un meccanismo importante che è quello dato dal rilascio di adrenalina siccome ah. l'erezione è un meccanismo di vasodilatazione quindi questi, queste spugne si riempiono di sangue le cellule muscolari lisce del pene si riempiono di sangue se arriva l'adrenalina che è strettamente correlata all'ansia, alla paura, al, al, al pensiero di, di, di non essere all'altezza, l'adrenalina crea una vasocostrizione quindi mm. il sangue invece di arrivare e dilatare purtroppo trova delle arterie chiuse. Telefonata. Pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera, benvenuto. Buonasera. Da dove ci chiama? Sono, mi chiamo Aldo da Pordenone. Prego, signor Aldo. Senta, io sette mesi fa ho ho subito un intervento alla prostata no? sì. radicale sì. e praticamente eh, ho bisogno per l'erezione un um, cover jack da 20 milligrammi. Volevo sapere se c'è qualche altro rimedio o qualcosa. Eh, grazie, grazie molto per il suo intervento. Guardi, se eh, lì perché... questa sera sì. Adesso tra un po' arriveremo anche a queste, diciamo, queste soluzioni, che poi sono soluzioni chirurgiche, vero professor Antonini? Eh? Assolutamente, abbiamo, se fatto in tempo, la possibilità di fare un intervento di impianto di un dispositivo endocavernoso che risolve brillantemente il suo problema. Però vede già questo, eh, professor, cerchiamo un po' di entrare anche nella psicologia della gente. Già Il fatto che lei abbia detto di eh, un impianto, eh, intracavernoso a livello chirurgico, insomma, sono dei paroloni che qualcuno può mettere anche un po' di, di timore, ma poi alla fine cerchi un po' di rassicurarci, ma professore. Attualmente, con una tecnica mini-invasiva, una tecnica chirurgica che arriva direttamente dagli Stati Uniti. Grazie alla collaborazione con il professor Paul Perito di Miami siamo riusciti a codificare un impianto mini-invasivo, cioè un piccolo intervento chirurgico che prevede un'incisione di appena due centimetri e mezzo alla base del pene e l'inserimento all'interno dei corpi cavernosi, che purtroppo non funzionano più, di due cilindri che si gonfiano con acqua. E poi ve li, li faremo vedere. Però diamo a Cesare quel che è di Cesare, signori miei, perché eh, insomma... Di questi interventi eh, quanti li sanno fare in Europa? In quanti, quanti sono che li fanno? Diciamo che di questi interventi in Europa se ne fanno abbastanza. E la qua, tecnica, qua, la tecnica, tecnica chirurgica... Chi è, chi è che la fa? In quanti, quanti chirurghi? Pochissimi chirurghi, non voglio dire che la faccio solo io per non essere presuntuoso, però pochi chirurghi. Due, e sì. uno l'abbiamo qui in Italia, che avete capito? In Italia l'unico chirurgo che fa questa tecnica mini-invasiva è il professor Antonini. Eccolo qui, guardatelo. E dalle telefonate che sono giunte, c'è molta curiosità, e soprattutto vero, quando non, non si ha più un'erezione un soddisfacente, cosa succede? Quindi le protesi cosa sono professor Antonini? E soprattutto che protesi abbiamo a disposizione? Ma fondamentalmente ehm, parlerei di dispositivi endocavernosi, non di protesi, perché una protesi è intesa come un qualcosa che tende a, ehm, o una protesi che salva la vita e quindi una valvola cardiaca, oppure Chiaro. una protesi come quella al seno che può aumentare le dimensioni del seno. Qui parliamo di un dispositivo che fa funzionare un organo che purtroppo per mille motivi che abbiamo già elencato non funziona più. Esistono fondamentalmente due tipi di, di dispositivi endocavernosi. Uno è un, è un impianto eh, malleabile, è una protesi che è sempre rigida, eccola qui, è una protesi che praticamente viene inserita all'interno dei corpi cavernosi e eh, all'occorrenza viene eh, girata ovviamente per avere una penetrazione oppure per mettere il pene a riposo. L'altra protesi invece è una protesi... Questa qui ovviamente in caso di scarsa manualità da parte del paziente la andiamo a, ad utilizzare quella cioè, malleabile. Per il paziente anziano... Che... O con un Parkinson. ecco, eh, parte... eh, con eh, come un, un Parkinson. Parkinson. Allora, per tornare a questo argomento qua, guardate questa immagine qui, signori, comunque, eh, perché ci aiuta... Allora, si parla appunto di salvavita, come cardiaca estetica... È fun... Ecco, queste sono le protesi funzionali, no? Assolutamente. Che possono essere quelle dentari, le ortopedi tipo anche ginocchio e anche quelle peniene. Eh, bene, però torniamo sull'immagine sì. sul, sull del professor Antonini, eccolo qui. È formato praticamente da questi due cilindri gonfiabili e poi da un reservoir che alimenta il sistema e da un dispositivo. Quel serbatoio cos'è? Pieno d'acqua? Questo serbatoio è pieno d'acqua. È un liquido? È un liquido, è una soluzione fisiologica. Uh -huh. Da questa piccola incisione che si fa alla base del pene di appena due centimetri e mezzo riusciamo ad inserire all'interno dei corpi cavernosi questi due cilindri. Questo piccolo dispositivo che aziona il meccanismo va nella borsa scrotale mentre il reservoir va vicino alla vescica che succede che azionando questo dispositivo l'acqua comincia a passare dal reservoir ai cilindri e questa cosa permette ai cilindri di gonfiarsi e quindi di andare in erezione quindi vedete come andiamo a sostituire quello che è il tessuto cavernoso erettile con un qualcosa che riempie il pene e lo fa stare in erezione ma lo mantiene in erezione per tutto il tempo che il paziente desidera. Infatti, spingendo questo piccolo pulsante sul, sul, sul, sul dispositivo che aziona il meccanismo, l'acqua defluisce e ritorna il e, il, e il pene va in flaccidità. Eh, benissimo. Ovviamente qual è la differenza, perché questa, eh, questo meccanismo qui già si utilizzava, no? Qual è la differenza della sua tecnica, professor Antonini, rispetto alle tradizionali? Ma la differenza è che è mini-invasiva, che non prevede ematomi allo scroto e quindi meno ematomi, meno rischio di infezione, perché come tutti i dispositivi protesici il rischio è quello dell'infezione e dell'eventuale espianto e soprattutto non avendo un'incisione alla base dello scroto che era l'incisione che si faceva e si fa tuttora anche in Italia e in Europa eh, quindi alla base dei testicoli la protesi non può essere attivata rapidamente il certo. paziente ha dolore e deve aspettare almeno 30-40 giorni per eh, cominciare a avere un rapporto Telefonata Pronto? Pronto? Sì, buonasera e benvenuto. Da dove ci buonasera, chiama? Buonasera signora. Lei dove... abbassi il volume del televisore per cortesia. Grazie. È grazie, grazie. Da eh... dove ci chiama? Giuseppe. Sì, no, da dove? Da Ginevra. Prego da Ginevra. signor Giuseppe, faccia pure la sua domanda. Sento, volevo domandarle la disfunzione erettile. Sì. Io sono stato operato nel mese di novembre al cuore. Sì. E? E? e già prima di operarmi avevo questi problemi. Sì. Mm. La sua eh, domanda è? La eh? sua domanda se, la domanda? se può prendere qualcosa? Voilà, perché prima li prendevo, ma dopo l'operazione non l'ho preso Ah, ancora. Eh, ha visto cosa ha detto il professore qui adesso? tra le varie mm. tecniche che ci sono, ha sentito? Sì. Hai visto? Sì. Eh, eh, anche queste per esempio, vero professore, tanto che abbiamo il nostro telespettatore in linea, Beh. può essere una, una soluzione? Beh sì, eh, dopo un'attenta valutazione. Grazie, comunque anche Grazie. lei, ah, stia attento certo. alla, alla risposta. Eh. Dopo un'attenta valutazione, sia cardiologica che anestesiologica, non abbiamo nessun uh, problema a fare l'impianto, perché no? Comunque questa telefonata dimostra come quello che diceva il collega Gentile è che veramente la disfunzione rettile che in questo eh sì. paziente esisteva prima del problema cardiaco poteva essere veramente un campanello d'allarme per la coronaropatia che, eh certo. che, che è conseguita successivamente una domanda, domanda molto interessante problema di eruzione rettile in un diabetico può avere figli? assolutamente certo. diciamo che eh, L'emissione del, del liquido seminale e dello sperma non è eh, strettamente correlata al, uh, all'erezione, Pu si può avere un'eiaculazione anche con il pene flaccido, è ovvio che un'erezione agevole il tutto, ma si può effettuare anche un prelievo a livello testicolare con una fecondazione assistita, quindi un diabete non preclude una possibile gravidanza. Una volta installata la protesi, si ha una normale eiaculazione di sperma durante il sesso? Allora, di solito questo tipo di impianto lo fa un paziente che ha avuto un problema alla prostata, quindi non avendo la prostata l'eiaculazione ovviamente non esiste. Mm. Ci sono effetti di qualche tipo? Non ci sono effetti collaterali sulla sensibilità, sul piacere, è perfettamente fisiologica. E le dimensioni saranno del pene? Sono, rimangono tali dopo l'intervento oppure no? Le dimensioni del pene, dopo l'intervento di prostatectomia, tendono a diminuire perché l'ipossia dei corpi cavernosi, cioè il la mancata ossigenazione dei corpi cavernosi, accorcia il pene. Fare un impianto in tempi rapidi permette di mantenere una buona lunghezza del pene. I rischi quali che sono? Gli effetti collaterali e le complicazioni di questi impianti? I rischi in generale sono quelli delle infezioni, ma con questo approccio mini-invasivo sono veramente ridotti quasi allo 0%. Me lo fa rivedere per cortesia? velocemente Eccolo. allora non dobbiamo assolutamente guardate che è incredibile eh? cosa, cosa riusciamo a fare un piccolo taglio di appena 2,5 cm che permette al pene di andare Perfetto. in erezione e di mantenere un'erezione brillante per tutto il tempo che si vuole veramente vi, io vi devo ringraziare veramente di cuore e a questo punto noi vi diamo appuntamento alla prossima, non so se la settimana prossima ma alla prossima, vedrete Quindi, seguiteci, continuate a seguirci eh, signori grazie per essere intervenuti Salute. qui con noi eh. Li ringraziamo professor Gabriele Antonini, il dottor Giuseppe Gentile e il dottor Andrea Militello l'ultimo saluto è per voi Grazie per il grande successo di Sulleari della Salute. E Alessandra ed io non possiamo che dirvi buona salute a tutti. Arrivederci. Grazie.